Bella ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono gasgas 0608 E oggi siamo qui su Rocket League, mi raccomando shoppate perché ve lo giuro però ragazzi Ci sono delle cose troppo troppo troppo belle nello shop Allora, eh, direi di fare qualche partita in competitive eh, In questo video fa, vi farò vedere qualche partita in competitive Così per vedere se riusciamo a salire di livello, perché ragazzi. Negli, ul negli ultimi. Negli ultimi giorni sono sceso un botto. Non lo so perché, però. Anche se ho giocato tipo bene. Raga, ve lo giuro, ho giocato malissimo. Negli ultimi giorni. Ma che palle! io via, via! parata posto no di quanto raga oh. che cosa cosa è successo cosa è successo oh, mio dio ah, ecco ecco cos'è veramente successo No, raga, attenzione, attenzione. Vabbè. Oh! L'ho parata. Vai! Troppo facile. Va bene. Va bene, raga. A parte questo che mi ha aiutato un botto. Madò, quanto la voleva prendere, raga. La voleva prendere un botto, ma non ce l'ha fatta. Meno male. E meno male. Bene, questo lì va sicuro. Ok, gli è scritto for fight e for fair. Quindi se non lo capisce lo capirà così. Quindi vediamo se lo capirà. Se lo capirà meno. No! uh bella! Raga questo. Bella! Uh! Raga come l'ho parata! Mi complimento con me stesso per il bel gesto realizzato, ecco, ho lisciato con la palla. Uh. Cavolo! Mi ha fatto prendere il turbo, vabbè. Vabbè, non c'era bisogno di fare tutta questa Grande corsa raga! No! No! Eh. Niente raga! Eh. Cosa sta facendo lo zio? Cosa vuoi fare? E eh, porca miseria! No! Traversa! Raga che. Che sfida! A parte che laggo un botto! Meno male che gli invece devi fare gol allo zio. Cosa vuoi fare? Boom. Oh mamma mia raga Però la sto giocando bene dai Raga la sto giocando bene uh. Bella Anche se era un po' insuntata Però bella No Cioè raga faccio schifo nelle rovesciate Ok raga, posto, posto, posto. Ok, ok, ok, ok. No! Porca! No! Cavolo raga, GG! Bello! Questa raga l'ho sbagliata io un botto perché ci devo andare, eh, ho sbagliato. Cosa vuoi fare? Diamina Uh, bella Ma sembra che mi spinge lo zio, cioè Io me ne frego di fare gol Cioè la partita la dedico io a buttarlo fuori Cosa ho fatto? Porca! No! Ok, buona, buona che caga! Mm. Bella, bella, bella! No! Raga sono uno stronzo! Ah! Cosa vuoi fare? Porca di quella! Vai! Uh! uh. Raga, che azione. Raga, che azione. Grazie per l'assist, no? Le ho devo scrivere bel passaggio, basta. Cioè, raga, ora le ho scrivo bel passaggio, perché... Oh! Uh! No! Mi devi fare gol. Porca miseria. Vabbè! Raga, non c'era niente da fare, però il GG. Il GG al fico. E lui voleva provarci. E lui voleva. GG. Bella raga, siamo anche saliti... Siamo anche saliti rivello, quindi bella. Ah! Ok, siamo partiti bene. Not bad. Raga, not bad. Ok, lo zio ci vuole andare duro, eh? Dritto e rovescio! Porca miseria. Lo vuoi fare? No! Ok. Bene. No! Ma dai, raga, che sfortuna! Cioè ma, cioè, ma cioè, Come può essere, raga? Io dico, io dico la morte sua ok cosa vuoi fare? che cosa vuoto sei? se non arriviamo anche in porta no porca vacca oh! che culo vai no sbagliato a posto Addio! No! Che madonna madonnesco, raga! Eh, che... Oh, ma che oh! Ma che oh. Oh, oh! Bella, bella, bella! No! L'ho sbagliata malissimo! A boh, ecco... Sempre se questo non sbaglia come la morte! Raga, cioè, fa, faccio in un modo pazzesco quando arrivano le palle alte perché mi sforzo un botto. No! vabbè questo fa più cagare della morte. C'è raga, questo fa schifo. C'è raga, questo fa proprio schifo, ora che sto a due così. Raga! Ciao! Non mi faccio l'assist. No, non me lo faccio. Torno indietro. Va bene. Pensavo fosse... No, non mi laggare perché ti uccido. Ecco, eh, bravo. No, no, no, no. No! A posto! A posto! Non è a pusto. Avrei potuto fare gol, ma va bene. Mi accontento. Tanto se questo non tocca la palla, è già un regalo, quindi... Certo. Grazie! No, che cosa? Che culo! Qua Stupido! Stupido! You are stupid man! No Perché ogni tanto Cioè il, il mio la mia auto si autolesiona Cioè non psicologo Auto oh, Psicologo per le auto raga Non lo sapevo ah! No Di quanto raga Cioè io ora mi, mi arrabbio Cioè non è normale! Porca miseria, va! Uh, no! No, fan barva! No! Che culo! Non ci. Che culo! Che culo! Bottom! Un gol! Un cole, ho scritto, no un cle, un cole. Grazie! Che regalo! Non ci credo! Che sfortuna madonnesca Oh mamma mia! Però dai! Anche... Ora ce l'ho avuto anche io la... Yeah. No! Perché? Adio. No! Ho sbagliato! Ecco ora questo mi fa gol. La morte sua. Abbandona Abbandona Cosa vuoi fare? Qua frate No eh, Partiamo bene 1-0 Cioè manco il tempo No Forse no Che bello uh, Bella Bella però dai Gigi! E che GG No! No, non l'andare! La morte è tua! No! No! Bravo! No! Che fortuna dai raga. Oh! Bello! Bello! Non è gol, perché l'ho lisciata, però era bello, dai. Uh! Oh. Uh! Oh. oh! Oh! Oh! Raga che gol! Raga, che gol! Questo mi sta prendendo a male parole. Bene! Però che gol, raga! Che golasso. Oh Bella! questo gol raga gg abbandona fammi salire di livello non abbandona lo zio raga evidentemente non, non vuole abbandonare cioè... bravo vedete date anche i punti della parata ecco eh. ho perso l'opportunità di fare un gol bellissimo no porca schifo Ok? L'abbiamo fatta! Apposta! Postale! Dai apposta raga! Ciao! Ce la lo... stiamo gestendo però! Anche se il tipo forse almeno un che se lo merita! Ma raga io questa la perdo! Io bufo! Questa la perdo! No! Bello! Bello! Bello! Non capisco perché questo fa sempre parate. Questo fa solo parate. Ah, ok. Raga, io rischio. Raga, io rischio. No! Cavolo, cavolo, cavolo! No! No! Aspettato, cavolo. sono scemo raga. Sono scemo, volevo vedere se mi dava parata. Sono scemo. Cavolo. No, raga, mi dispiace un botto. Cavolo. Vado! Sempre 3 a 1. Che cosa fate qui? Ora sto qui. Vabbè. Cavolo, cavolo, cavolo, cavolo. Ah boh. Grazie! Ma quanto te voglio. No, no, no, no, no, no, eh, eh, eh, Ti ho detto che ti voglio bene, mi fai così, oh. Bella! Raga, sto per fare tipo un gol come nella scorsa volta, nello scorso video, raga. Eh. No, io ho fatto l'assist! No, non ce la fai! Sì. Che bello. Già fatta, raga. Non ce la può fare! Già può fare, raga. Sì, però, raga, c'è perdere 5 a 1 così è umiliante. Bravo lo zio, però. Ah shish. ah ah ah ah insulto i tipi Ok raga Comunque ah Bella bella bella. Siamo saliti ah eh, non poco. Eh, sono molto contento di ciò Ehm, purtroppo, raga, devo dire che il video finisce qui. Ci vediamo nel prossimo video, mi raccomando, sempre su Rocket League. Forse. Ehm, sarà sicuramente questo mese. Ehm, vedremo però, raga. Intanto, sempre gasgas 0608 mettete like. Ehm, seguite anche su Twitch. Sempre GasGas008. Se volete giocare con me, taggatemi ne nei commenti. E scrivete all'astaggio Pesce Secco. Ehm, per di resto raga Non so eh, Quando sarà il prossimo video Però penso che sarà questo mese Anche perché ho meno impegni diciamo Perché ho meno impegni diciamo eh, Detto questo raga Sempre Che sgasso si siderato